La Zambogna, strumento musicale della tradizione salernitana. Sì, in effetti oggi c'è l'occasione per presentare alla stampa il volume eh, degli atti eh, realizzati, la giornata di studi realizzata il 15 novembre appunto su un progetto abbastanza ambizioso del settore, della sovrintendenza, del settore demo etno antropologico a cui eh, a cui afferisco come responsabile, un progetto di ricerca che ha visto eh, tentare una, un primo, una prima ricognizione sul territorio in provincia di Salerno di ehm, musicisti, quindi zampognari e tradizioni musicali. Un territorio, quello della provincia di Salerno, che come ben sappiamo ehm, ha una sua consistenza appunto sull'attività eh, musicale degli zampognari, sia sul versante Cilentano, diciamo, e sia sul versante costiera malfitane, alcune zone, quali Scala, quale Ponte Meo, con alcuni rappresentanti, Ponte Meo, una famiglia di zampognari, i di Lieto, esistenti, una frazione di minori, esistenti sin dalla fine del Settecento, poi gruppi musicali a minori, Sinfonia e l'altro gruppo a Scala, eh, con Mattio Esposito e poi tutto il versante salernitano dell'Alta Valle del Sele, quindi la Valt del la Tanagro che scusa del Calore quindi con sacchi importanti a Polla, a Padula e insomma in varie Colliano e così via quindi è un'occasione questa per fare il punto della situazione e riordinare un po' ehm, diciamo tutto un, un principio di ricerca di progetto appunto su questa, questa attività Lunedì la presentazione alla Fondazione Menna, chi ci sarà? Allora, eh, lunedì ci saranno, eh, saranno è una, è una giornata che è alle 6 del pomeriggio, alle 18, ed è moderata una, una presentazione, che ci sarà? Io sei, Elia, che presenterà, e poi vari, eh, vari esponenti, alcuni relatori come Vincenzo Esposito, Ciro Caliendo, ma poi avremo anche il professore Ugo Vuoso eh, dell'Università di Salerno e poi avremo Gianluca Zammarelli, Zampognaro e poi Attilio Bonadies. che diciamo Attilio Buonadies Mentre Gianluca Zammarelli è uno zampugnare, quindi un teorico, è uno studioso e anche un suonatore musicista, quindi conoscitore, Attilio Bonadies, per esempio ehm, evidenzierà questo particolare aspetto che è un'altra un fonte di ricerca per la sovrintendenza, qual è l'attività sul territorio negli anni 70 del teatro gruppo che hanno fatto della loro ricerca musicale, quindi sui territori salernitani e erpini, quindi della tradizione musicale e strumentale, uno dei loro, insomma, si è stato uno dei momenti più efficaci del loro lavoro di ricerca. E quindi cogliamo anche l'occasione per evidenziare questo aspetto.